Allora, io non ho mai incontrato Wolverine e non ho mai utilizzato il suo potere In qualche video è capitato di trovarlo Ma non l'ho mai voluto utilizzare Perché appunto non sapevo come funzionasse Però oggi vi sono detto Buongiorno da Mondel No in realtà mi sono detto Ok proviamo effettivamente a uh, provare questo, questo potere Cerchiamo Wolverine E vediamo se ci rompe la testa Oppure se riusciamo effettivamente ad eliminarlo E quindi diciamo farci andare meglio la situazione del tutto Allora quindi cerchiamo un'arma decente Perché con la mitraglietta Per tutto il bene che non voglio la mitraglietta Direi che sia il caso in realtà di puntare a qualcosa di più utile Per esempio io già non ho idea di dove sia il tipo che mi sta per arrivare addosso E credo utilizzi le scale E eh, infatti utilizzerà le scale Ma noi siamo più belli e quindi lo eliminiamo Ha un fucile a pompa comune Va bene così Ah, però questo flopper per esempio me lo prendo volentieri C'era un flopper si è buggato dentro Lo vedo lo vedo Ok a posto non sono ancora stupido Cieco, ragazzi. Ah tra l'altro qui ci sono i pezzi di torta Perché sono tre anni di Fortnite Ho visto eh ragazzi tre anni di Fortnite Oh, guardate che noi portiamo video dall'inizio Proprio di Fortnite perché io gioco La season 1 e tanta roba Tanta roba ci mangiamo un po' di, uh, di Fette di torta che anche se non sono buone Per la dieta giuro che Al mio dietologo in realtà non li ho mangiate Giuro eh e quindi allora, direi di cercare un attimo Wolverine So che sta Moods. so che sta in questa zona Ma di preciso ragazzi Non credo si possa sapere perché si muove di continuo Ed è anche abbastanza veloce Però sento degli spari continui Quindi io sono nemici o è Wolverine? No, sono nemici E eh, vabbè Un po' smirati, credo però sia un botto, sbaglio ma ah, sono due bot, Sì, sì, ragazzi sono due bot Aspettate, ce le eliminiamo Cercando di non farci fare troppo grande perché Erano appunto due bot, esagerare Con i danni subiti sarebbe stato un po' stupido. e ci sta Un bello shield potion grande E poi vorrei cercare quelle piccole prima In realtà di farmi quella grande perché a questo punto Non credo abbia molto senso mi Cioè abbiamo il, la nostra Carissima skin della season 1 perché Questa mi pare sia season 1 alle cerca di, di Wolverine, bella imperterrida Pulso suo fisicascio, bella pronta, solo che, solo che non so di preciso la zona Ve l'ho detto raga Quello si muove Non sta per forza nella zona centrale Dove stanno queste case Tra l'altro raga Sta un tipo qua dentro L'ho sentito Vedo un attimo di curarmi Senza farmi sgamare Anche se credo che a breve Mi raggiungerà, infatti Ok era un bot credo anche questo Meno male Va bene prendo la ricarica ragazzi Perché quello del nonno non lo preferisco tanto Quindi non fa niente Mi tengo questo fucile a pompa Prendiamoci le crash pad E cerchiamo un attimo Un attimo questo Wolverine Perché strano che per ora non si sia sentito Né uno sparo né niente Perché Oh, mi aspettavo che fosse molto più semplice incontrarlo Invece credo che sia anche una questione di fortuna a questo punto A meno che non l'abbiano già eliminato Anche se mi farebbe piuttosto strano insomma però sento dei passi, qua L'abbiamo trovato raga, calmi, calmi Mi ha visto, no, no Wolverine, Wolverine, c'è bisogno Non c'è bisogno, uh, Wolverine. ma no! no No, no, no, no ragazzi mi ha levato 50 Stiamo scherzando raga, mi ha levato 50 No, io spero sia una battuta di pessimo gusto Ma mi ha seriamente levato 50 Cioè, ma ha guardato storto, calmi tutti Calmi tutti, Wolverine, Wolverine, Wolverine Non c'è bisogno, no raga Io questo non ci posso stare vicino per piacere Cioè, calmo, calmo Aspetta, fermo così Bam, un paio di headshot Ok, ok, forse serve più di un paio di headshot Serve più di un paio di headshot Fammi uscire, mi sono chiuso da solo Ok, calmi tutti, mi faccio un attimo le pozze piccole Perché abbiamo capito che il tipo è un po' burrascoso Ecco, ma Wolverine nel, nel film come cavolo si faceva a far calmare? Non me lo ricordo Anche se questo è quello dei fumetti, non è manco quello del film Quindi non è proprio Logan, diciamo Ma quanta vita Fra! aspettila! Lasciami stare! No, no, raga, no, sono, sono seriamente nel panico. Pr prima stavo un attimo scherzando. Mamma mia meno male. Prima stavo un po' esagerando, ma finalmente! Fratelli, stai incazzato nero. Ho sentito tra l'altro qualcuno che si lenda. <susurra> che significa? Ma che lì! No, no, sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto mi ha eliminato, mi ha eliminato. Sono morto, ragazzi. Sono mo Sono seriamente morto. Guarda, guarda, mi faccio eliminare da un bot. Guarda, mi faccio eliminare. No, no, no, questo mio mi elimina. No, ragazzi, ho 10 di vita. A parte che se mi vede mezzo nemico sono <susurra> Ok, ragazzuoli, allora insomma, cioè il primo monetario è andato bene. Vinta, non per me, ma vinta comunque. E che dice il contrario ha ragione. In realtà, vedo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei persone solo a vivi, Ottimo start, proprio quello di cui avevamo bisogno. Allora, calmi, mi serve subito un'arma, non perdiamo tempo. No, sono sceso, però, questa non era una grande cosa. Calmi, devo subito risalire. A piano d'arancio ci voglio stare in questo caso. Una cosa di decente, qua, il Pump, accetto volentieri, grazie mille. Qui niente, vabbè ci abbiamo un po' di legno Ok, Devo rimetterci subito all'opera Perché ci sarà un botto di gente Vorrei evitare di tryhardare troppo Però se non ci sbrighiamo Sarò costretto a farlo, quindi Allora, fortunatamente proprio in zona in zona Vicinissimo non è venuto nessuno Però uh, a breve ci raggiungeranno inevitabilmente Perché poi si cominceranno a distribuire un po' ovunque Peccato, ah no, pozze grandi Io Pozze piccole avevo trovato anche quelle prima Ok, ero convinto di esservi fatto una pozza grande Allora, calmi tutti Prendiamoci questo, ok, direi che siamo anche pronti per fightare volendo 28, 28, dai 28, 28, e dai, e bella così, eh. ok, il tizio eliminato, qualcuno con un'auto? Mi è comparsa un'altra auto di fronte, ma va bene, mamma mia, un'esplosione ha fatto saltare in aria mezzo bosco, ma che? Sacredo d'Amber che, che, che è pronto a menarmi praticamente, vabbè, lasciamo stare come se non fosse successo niente non ho assolutamente capito io dove mi trovi. Cioè non, non gli è proprio chiaro. E la cosa sinceramente mi fa piacere. Muori! Ma seriamente non si è fatto niente? State scherzando, spero. Treta! Treta! Headshot! Ma il gioco mi prende in giro! Il gioco mi prende in giro! 30 netyshot, ragazzi. Non ce la faccio più! Ma se i fucili a pompa funzionano solo agli altri! Decide solo lui quando devono fare danni. I fucili a pompa. 30! Se unica il mio elicottero in zona, dovrebbe darsi che ora è molto più vicino, sì. Anzi, credo che si sia fermato molto vicino, sì. Nella zona di fronte. Dove stanno fightando? Tra l'altro, un po' di persone, eh. Immaginate trovare Wolverine ora. Sarebbe quasi un bel casino. Più che un vantaggio. Vabbè frate rippalo proprio mm, Vabbè ci ho provato Ma quanta gente ci sta ancora là sopra raga Veramente sta, sta un botto di gente Uno è sta in safe no? Calmi non conviene fare ora Dai Ok è morto però se lo sparo Ha solo vita ha solo vita Dai che lo faccio male dai che lo faccio male lo faccio cadere Godo godo un sacco Ok raga prendiamo il corso d'acqua e andiamocene anche se forse prima avremmo potuto utilizzare il Thermal Fish per vedere dov'era Wolverine Anche se ormai credo che sia bello che è andato Ma io volevo Wolverine Dove è andato? Cosa gli hanno fatto? Però se trovo i suoi poteri dopo Veramente sbrocco perché dico Com'è possibile Cioè scusatemi come se lo sono eliminato dove ero io È Solo che cioè è tutta una questione di probabilità Vado a trovare pure qua Io non lo vedo ragazzi no credo che sia rimasto indietro A meno che non l'abbiano eliminato Quello è l'unico mio dubbio Ok, vedo altra gente là sopra No, mica Oddio, raga, quanto Ma che stanno facendo? Ma che? Ma che? Scusatemi? Cosa sto vedendo con i miei occhi? Cosa sta succedendo? No, ragazzi, sono seri No, ma che significa questa cosa? Cosa stanno facendo? Ma cosa ho visto? Cosa stavano facendo tutti questi tipi? Stavano tutti editando? Stanno facendo un gunfight? Co Cos'era? Cos'era tutto questo? Ah, era una massa di traiardoni, tutti qua Tutti qua a divertirsi Capito? Cioè... State scherzando, spero Cioè, spero che voi stiate scherzando se. Cosa? Scusami Non credo di aver ben compreso quello No, no, no Ho compreso io male, per forza Cioè, non c'è altra soluzione No, eh, ho compreso per forza io male Cioè, è sicuro Mamma mia, Dai! Era ma era l'ultimo! Ma cosa è stato? Cosa è stato questo game? Ma io volevo solo trovare Wolverine. Mi sono trovato a caso! Cioè, loro stavano fa fondamentalmente facendo nulla. Si stavano facendo tutti quanti edit a vicenda. Ma erano 5-6 persone. tutte compagni. Ma what? Cioè, veramente, ragazzi, è una cosa che non mi è mai successa in tre anni di Fortnite.